Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega eh, Oggi niente sota, eh, niente pota, niente diploma laghi italiani Sono di manutenzione qua su, località Viglini, presso il monte Molinatico E Appena ho finito, accendo la radio, che giustamente mi sono portata dietro oltre ai ferri di lavoro. Ok. Antenna montata. Pensiamo alla radio, batterie eh, il cavo perché lo SiGo ha un connettore diverso. Ok. Allora Seguendo la solita regola, prima l'antenna, poi il microfono e per ultimo l'alimentazione. Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP Ti ringrazio, scusa per prima la maleducazione Qui Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portatile QRP, QSL Sì, sì, vabbè, VQS No, no, no, vabbè, ci sono gente ben educate So benissimo che sei nel caso Il ZR4 VQS riprende la F50PK Oh, non dimenticare Uh, QRP portatile, uh, riprende la Firenze 5 Napoli, Perugia, a chilometro, ciao Sandro, spero che tutto a posto. Um, il nome è qui Umberto, Umberto il nome. L'abbiamo già fatto precedentemente, tra noi praticamente 400, un attimo, eh sì, 407-407 km, eh, perfetto, perfetto, da prima ti sentiamo un po' più forte, ma dipende un po' del QSD, um, adesso verso l'ordine di 505 con l'antenna puntata verso, verso, verso la zona 5 che è la stessa, la rimuti la, la stesso per, per te Sandro, 4 VQS 5 andati gamma dai. Guarda ti ringrazio sono... Mike Zero, Bravo, November, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portable QRP. India Zulu 4, try again. India Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. India Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portable QRP. My name is Gary, Golf Alpha Romeo Yankee, India Zindi 4, Quebec Sugar, Portable QRP, 9-0 Gravel November Oster, okay? Roger. Roger, Roger, Gary, my name is Alessandro, my name is Alessandro, your report is 5859, 5859, QSL,